Prima dell'intervento c'avevo un incurvamento molto accentuato verso sinistra e mi dava problemi a livello fisico. In quasi 90 gradi, molto. No, perché c'avevo problemi, perché era troppo curvo. Cinque mesi sei mesi, cinque mesi e mezzo. Emotivamente molto mi hanno buttato giù, depressione. E per fortuna col dottor Antonini abbiamo risolto il problema. <coughs> Dopo una serie di cure abbiamo risolto il problema con intervento. Adesso sono cinque mesi e mezzo e che il problema no, non c'è più, e grazie insomma al dottor Antonini che mi è stato sempre dietro lungo tutto il percorso, sempre presente e professionale. Eh, non positivo, poi però spie ha spiegato tutto alla perfezione com'era, infatti eh, non si vede molto discreto. Eh. Sono contento. All'inizio, vedendo questa cosa, che dà un po' problemi, perché... Poi, sì, no, dà un po' dei problemi. E anche la sensazione della protesi, si immagina sempre cose catastrofiche. Invece poi, con la spiegazione, assimilando bene quello che mi è stato detto, ho optato proprio per questa soluzione e sono, risama, sono rimasto contento. Adesso va dritto, e posso avere i rapporti tranquillamente e sono soddisfatto. È tutto uguale, non c'è nessun problema, la sensibilità è rimasta uguale. Quindi non, non, non ho, su questo lato non ho nessun problema. Ma può durare, può durare sempre, perché co, con questa protesi non, non ci sono problemi. Quindi non ho, anche a livello mentale non non sono più tranquillo e più libero. E di optare, io dico sempre, magari uno può provare pure qualche soluzione medica, però se, sempre seguendo dal dottore, se poi il dottore dice che effettivamente bisogna fare questo intervento, si può fare, perché non si risolve sia mentalmente che fisicamente tutti i problemi. I primi giorni sono stati un po' a riposo assoluto e dava un po' di fastidio, però questo è causa de, dell'operazione, dell però dopo dieci giorni si è risolto, piano piano si è risolto tutto, dopo due mesi ho potuto eh, rifare tutto quanto, sia attività fisica sia a livello privato e quindi su quel lato non ci sono problemi. No, dopo un paio di due o tre volte che si ha la manualità, non ci sono problemi. Sì, se, se, se, era necessario, quando è, se è necessario sì. Non, non ho pentimenti. Mi sento bene, sto meglio. Um, un buon risultato. Eh, rispetto a come, essere, a come era prima, che non potevo avere rapporti, questo pene che era praticamente tutto curvo a sinistra, e con questo mi ha risolto fisicamente per avere rapporti tranquilli con, con la partner e anche mentalmente, molto mentalmente, perché mi era, era andato proprio giù in depressione. E sono stato contento. È un ottimo professore, segue sempre il paziente da, dall'inizio alla fine e anche dopo. Quindi sono molto contento de, del dottore, È professionale e cordiale, un'ottima un persona.